Ciao, come va? Oh, ciao! Tutto bene, sto studiando goniometria, seno, coseno, quelle cose lì. Ah, sai che mi piace proprio il tuo approccio? Quello di fare altro al posto di studiare? No, non è male. <ride> ah, capisco. Vai, adesso ti spiego. Possiamo supporre che la massa della molla sia tutta quanta concentrata in un unico punto all'estremo di questa. Nella situazione di equilibrio iniziale, agiscono su tale punto due differenti forze che si bilanciano fra di loro, la forza peso rivolta verso il basso e la forza elastica rivolta verso l'alto. Nel momento in cui entra in gioco una forza esterna, questa viene nuovamente bilanciata dalla forza elastica, che aumenta all'aumentare dell'allungamento della molla. Nel momento in cui invece viene a mancare questa forza esterna, la risultante delle forze rivolta verso l'alto determina per il secondo principio della dinamica un'accelerazione nello stesso verso. Quello che stiamo osservando è detto moto armonico. Mm, ok, moto armonico, ma cosa c'entra con il casino? Aspetta un attimo, lasciami andare avanti. Raccogliamo ora i dati relativi al moto che abbiamo osservato in apposite tabelle. Nella prima introduciamo le grandezze di tempo e spazio e rappresentiamo a fianco l'evoluzione dello spazio in funzione del tempo in un piano cartesiano. Il medesimo lavoro può essere effettuato anche rappresentando la variazione della velocità in funzione del tempo. E infine per la variazione dell'accelerazione in funzione del tempo. Ma aspetta, ma... Quelli lì sono i grafici che sto studiando io, sono uguali. <ride> sì, sì, sì, hai ragione. Facciamo solo ancora qualche piccola considerazione. E qui è rappresentato il grafico della funzione coseno y uguale coseno di x. Confrontando questo con la traccia lasciata dalla variazione dello spazio in funzione del tempo, ci si rende subito conto che nonostante l'andamento sia lo stesso, il grafico del coseno non rappresenta esattamente il moto. Introduciamo allora dei parametri, che chiamiamo ω e a, e andiamo a considerare la nuova funzione y uguale a coseno di ωx. Il parametro ω, che chiamiamo coefficiente di dilatazione lungo l'asse delle x, determina, come possiamo vedere a schermo, il dilatarsi o contrarsi del grafico rispetto alla direzione orizzontale, come l'allargarsi o restringersi di una fisarmonica. In particolare, per i valori di omega maggiori di 1, abbiamo una contrazione. Invece, per quelli minori di 1, abbiamo una dilatazione. Introducendo il periodo come la distanza fra due creste consecutive, si può notare come il variare di omega determini l'aumentare o il diminuire del periodo. Se ora scegliamo per esempio ω uguale a 10,3, otteniamo il grafico a schermo. Passiamo ora al parametro A, che chiamiamo coefficiente di dilatazione lungo l'asse y. In questo caso, il parametro determina un aumento o una diminuzione dell'ampiezza dell'oscillazione del grafico. In particolare, per i valori di a maggiori di 1, abbiamo un aumento dell'ampiezza. Invece, per i valori minori di 1, abbiamo una diminuzione. a influisce allora sull'immagine della funzione, passando da un'oscillazione nell'intervallo meno 1, 1, ad una nell'intervallo meno a, a. Se ora scegliamo per esempio a uguale a 10, Otteniamo il grafico a schermo. Confrontiamo il grafico del coseno così trasformato con la traccia di prima. Le due rappresentazioni ora coincidono, come volevamo. Ah, ma quindi posso fare lo stesso lavoro con la traccia della velocità e il grafico del seno. Di nuovo, hai ragione. Però se vuoi puoi anche di nuovo partire dalla funzione coseno. Ah, giusto. Posso usare le traslazioni. Introduciamo un altro parametro φ, detto fattore di traslazione lungo l'asse x, e consideriamo la funzione y uguale coseno di x più φ. Al variare di φ otteniamo uno spostamento del grafico verso destra o verso sinistra. In particolare, per i valori di φ positivi avremo una traslazione verso sinistra, viceversa per quelli negativi verso destra. Se scegliamo per esempio una traslazione di φ uguale π mezzi, e l'applichiamo a y uguale cos x, come è possibile vedere dallo schermo, otteniamo il grafico della funzione seno, simmetrizzata rispetto all'asse dell'ascisse. E da questa, dilatando come prima, possiamo ottenere la traccia della velocità nel moto armonico. E poi nuovamente si può effettuare lo stesso lavoro e ottenere anche la traccia dell'accelerazione. Mm. Non pensavo che il mio approccio fosse così fantastico quanto sono intelligente